Che cos'è il content design? Il content design è l'attività di definire la struttura, l'organizzazione e le caratteristiche di un contenuto o di un sistema di contenuti che faccia incontrare gli obiettivi di business con i bisogni delle persone. Ti occupi di design? Non chiedere mai al cliente, ti piace? Il gusto personale è probabilmente il nemico numero uno del design. Per questo dobbiamo eliminare dal nostro quotidiano la domanda, ti piace? Ogni volta che presentiamo, discutiamo, consegniamo qualcosa al nostro cliente, chiediamo e chiediamoci invece, risponde agli obiettivi di business? Risponde ai bisogni delle persone? Corrisponde a quanto ci siamo detti fino a questo momento? Se la risposta è sì a tutte le tre domande, tutto procede bene. Il bello è che se la risposta fosse no, la discussione che ne segue avrebbe comunque un potenziale costruttivo virtuoso e a riparo da sensazioni e percezioni.